È stata eh, definizione eh, così un po' scherzosa ma importante la giornata di ieri, un D-Day. Perché? Perché è arrivato il 7.30 precompilato online una novità. Che parte quest'anno e che riguarda 20 milioni di cittadini italiani. A partire dal 2015, leggiamo dal sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, l'Agenzia mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata. In pratica un modello 730 che può essere accettato così com'è oppure modificato e o integrato prima dell'invio. Una novità importante della quale avevamo già parlato eh, nelle scorse settimane ma che ora diventa realtà. Si può già scaricare il 730 precompilato come... Lo chiediamo a Doriano Saracino dell'Agenzia delle Entrate della Liguria che è con noi questa mattina. Buongiorno Saracino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora una novità importante, ricordiamo i numeri anche sulla Liguria, più o meno quante sono, quanti sono i Liguri coinvolti da questa I novità? I Liguri interessati da questa novità sono circa 500-600 quindi diciamo una platea forse anche più vasta di pensionati, di lavoratori dipendenti e anche di imprenditori agricoli che sono sotto la soglia dei 7 euro di reddito. Eh, non tutti avranno la possibilità di fare il 730 precompilato perché se ad esempio eh, io nello scorso anno non ho fatto il 730 allora magari posso non averlo, posso non trovarmi questi dati quindi la prima cosa da fare è eh, decidere in qualche modo che strada voglio seguire perché accanto al 730 precompilato e fatto autonomamente esistono ancora due strade, la prima è il 730 precompilato avvelendosi del sostituto d'imposta, ente pensionistico, datore di lavoro, di un intermediario o di un CAF. Se mi rivolgo a uno di questi soggetti non ho bisogno di procurarmi il PIN code perché in qualche modo firmando una delega al CAF, ad esempio, all'intermediario, al commercialista, chi per loro, saranno essi stessi a scaricare il mio 730 precompilato e a fare su di esso le operazioni necessarie. Se invece lo voglio fare in piena autonomia, se voglio fare tutto questo in piena autonomia, allora sì, ho bisogno del PIN code, il PIN code può essere chiesto all'agenzia delle entrate, può essere chiesto online e in 15 giorni arriva la seconda parte a casa, ma c'è tutto il tempo, perché c'è tempo fino al 7 luglio quest'anno, mm -hmm. i tempi sono più lunghi apposta. Eh, ma se sono ad esempio eh, già abilitato al sito dell'Inps, posso utilizzare il sito dell'Inps e con semplici operazioni renderlo un, un PIN dispositivo, cioè un PIN che serve non soltanto a leggere ma anche a operare su questo sito. Quindi, eh, e Poi esiste ancora la possibilità di accedere con la Carta Nazionale dei Servizi, cioè la tessera sanitaria quando ha integrato il microchip, eh, come le tessere sanitarie di più recente emissione sono dotate ma in questo caso occorre che il proprio computer sia dotato di un lettore di carta quindi è una cosa che magari può interessare pochi ma è utile saperlo perché è ancora più semplice, in quei casi anche senza pin code si può operare. C'è un riconoscimento fisico in qualche modo? quindi. C'è un riconoscimento fisico e col pin che è stato ricevuto al momento in cui si è ricevuta la tessera sanitaria. Quindi queste sono le strade per cominciare ad avere accesso al proprio sistema, al proprio del 730 precompilato. Un 730 precompilato che il primo anno, va detto, è ancora parziale perché non saranno previsti in esso le spese sanitarie. Nel 2016 il cittadino troverà anche, il, non il dettaglio, ma l'epilogo delle spese sanitarie che sono state inserite, come in tutte le operazioni l'anno di avvio è sempre un anno un pochino in cui rodiamo il sistema beh comunque eh, una rivoluzione eh, precisiamolo questo punto perché credo sia molto importante, non ci sono ancora le spese sanitarie quindi se volessi inserirle dovrei modificare questo 730 esatto. questo è, è un punto importante è centrato un punto importante noi abbiamo a questo punto il nostro 730 precompilato e un foglio illustrativo che ci spiega il perché e il per come alcune cose sono state messe ed altre no eh, ci sono i dati dei fabbricati presi dalle dichiarazioni degli anni scorsi o da acquisti e compravendite intercorse nell'anno precedente. Ci sono i dati dei contributi previdenziali pagati che sopra un macrofono, una badante. Ci sono i dati dei delle, delle spese assicurative o degli interessi sul mutuo. Quindi ci sono già tante cose. A questo punto, io ho delle spese sanitarie che voglio introdurre oppure no. Il contribuente, il cittadino, può scegliere se metterli oppure no perché se sono veramente magari parliamo di, di poche spese, parliamo di 100 euro su cui alla fine risparmio di imposte è di 19 euro il cittadino po' voluta del fatto che se lui accetta la dichiarazione precompilata così com'è e la manda senza inserire altro è al sicuro ad ogni successivo controllo. Quindi in qualche modo lui è tranquillo, sa già quella che è stata la richiesta del fisco nei suoi confronti, la tassazione, sa già quali sono i suoi diritti, cioè i rimborsi che ha chiesto, ha già un prospetto di liquidazione in cui si dice quest'anno sei a debito o sei a credito di questa cifra. Accetto, invio, dal primo maggio, in questo tempo c'è una pausa di riflessione in cui ognuno di noi può valutare cosa fare e cosa non fare e dopodiché invio la dichiarazione. Se la mando così senza inserire nulla, niente. Se voglio variare basta che faccio il totale degli scontrini, i medici eccetera, metto nella casellina il 100, il 1000, quello che è, e lo inserisco e la posso mandare variata. Attenzione, a quel punto però la dichiarazione modificata può essere soggetta a eventuali successive verifiche. Esatto, come tutti i normali controlli che si fanno ovviamente. E una cosa importante, è, eh, noi prendiamo i dati delle cosiddette certificazioni uniche che sono i vecchi CUD, sono stati sostituiti da questo nuovo modello, ogni, ogni cittadino ha ricevuto, ogni lavoratore, ogni pensionato il proprio non più CUD ma Q, CU, e, e questi dati sono già stati trasmessi all'agenzia delle entrate quindi sono già inseriti nella precompilata. Anche i dati dei figli a carico e qui viene fatto un riscontro che non è una cosa eh, negativa in termini di controllo eccetera, ma talvolta noi troviamo dei codici fiscali sbagliati. Ad esempio il datore di lavoro ha un codice fiscale sbagliato del figlio perché magari ha il doppio nome e è stato messo un nome solo. Si fa un riscontro e si dice attenzione questo dato non è stato inserito perché c'è un errore, cambialo tu e modificalo. E quindi c'è anche questa possibilità. Domanda. 8 per 1000, 5 per 1000, 2 per mille. Se li sono già precompilati no. anche quelli in base? Se li inserisco ovviamente. è considerata una no. dichiarazione modificata? Eh, domanda importante anche questa. 8 per 1000, 5 per 1000, 2 per 1000 non sono precaricati, il cittadino può fare liberamente la sua scelta, ci sono eh, delle, degli aspetti di privacy ovviamente su questo che impediscono che sia precaricato eh, tutto questo e il cittadino fa la sua scelta volontariamente, liberamente senza nessun problema, non viene considerata una variazione, così come non viene considerata variazione una variazione puramente anagrafica, nel senso che ad esempio una variazione di residenza che è intervenuta nel corso del tempo e non, ha, non è stata ancora presa in dichiarazione. Quindi vengono considerate come variazioni solo le variazioni che vanno a incidere sull'imposta sull'imponibile sull e sull'imposta. Nel caso di credito che emergesse dalla dichiarazione si può scegliere se metterlo a compensazione oppure ricevere il pagamento? È uno... Questo è, seguo esattamente le stesse modalità del 730 normale la platea di chi fa il 730 è spesso interessata ad avere il rimborso in busta paga o con la data della pensione, questa è la modalità più più frequente, non sono rari però i casi in cui eh, si sceglie invece di portarlo come un credito da utilizzare per dichiarazione successiva o per il pagamento di altre imposte queste opzioni sono sempre possibili, anche in questo caso queste non sono considerate variazioni perché non incidono sul quanto dell'imponibile delle imposte, incidono soltanto sulla destinazione dell'eventuale credito e quindi questo non è considerata variazione. www.info730.agenzieentrate.it, il portale che è stato istituito ad hoc, ci sono tutte le informazioni, devo dire, scorrendolo... Eh, Velocemente ma è anche molto chiaro mm, segue sì, sì. davvero una logica rigorosa sì, sì. passo passo accompagna tutti in questa scoperta è una grande novità una novità importante 20 milioni di cittadini allora eh, prima di parlare di quello che succederà delle implementazioni degli anni prossimi qualcosa ci ha già anticipato sì. parliamo anche eh, di quello che oggi si deve fare per scaricarlo un po ce l'ha sì. già detto modificarlo anche e poi una volta che l'ho modificato cosa ne faccio? Allora eh, Partiamo dall'ipotesi del 7.30 precompilato gestito autonomamente. Dopo il primo maggio si possono fare tutte le variazioni, c'è tempo fino al 7 luglio per l'invio, l'invio avviene in maniera telematica, il consiglio di non mandarlo subito ma di aspettare un secondo perché possono venire in mente magari dei, dei cambiamenti da apportare, capita sempre di trovare un foglio che non si trovava che salta fuori, eccetera e si può mandare entro il 7 luglio, 7 luglio che è data ormai unica per tutti i 7.30, questo anche se si ricorda al CAF e anche se si fa il vecchio 730 eh, cartaceo perché resta sempre la possibilità di fare il 730 cartaceo. Queste sono le tre strade, precompilato in autonomia, precompilato con intermediario CAF sostituto e 730 cartaceo. Eh, poi, un punto importante, i nostri uffici sono a disposizione per fornire informazioni e assistenza ma i nostri uffici non stampano il 730 precompilato. Cioè, la logica eh, può sembrare una cosa stringente, un po', diciamo di, di... ma ha una sua motivazione. Se il cittadino non è in grado di stamparsi i suo 7.30 precompilato in autonomia, dovrà poi comunque rivolgersi all'intermediario. Quindi in qualche modo eh, non ha poi tantissimo significato che gli si stampi un foglio che poi per lui resta soltanto un foglio cartaceo. Dovrà... E poi l'ultima cosa è che quest'anno non forniremo il servizio di invio dell'unico, molte persone venivano ai nostri uffici perché facevamo eh, l'assistenza e la trasmissione dell'unico per le persone fisiche. Questo non sarà fatto perché ci si concentra sulle fasce più deboli come le del 7.30. Sono tante le domande e molte risposte le trovate proprio nella sezione domande più frequenti del portale di cui vi stiamo parlando, info730.agenziaentrate.gov. Tante le domande però che arrivano anche in redazione, abbiamo una telefonata così eh, a caldo, proprio nelle ore eh, in cui scopriamo questa novità del 7.30 precompilato, diamo delle prime risposte. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, in linea. Eh, sì, no, io non so però se c'entra tanto con, con 7.30, perché hm, io ho fatto 7.30 l'anno scorso e, e ho rimborso abbastanza... Eh... Quando arriva il rimborso? Ah, sì. Sì. Eh, quando arriva il rimborso? Eh, vabbè, domanda. Sintesi, sintesi. Il mio datore di lavoro non me lo può fare perché io sono part time, cioè non lo può fare, lo potrebbe fare. Però ho degli assegni familiari arretrati e quindi mi sta dando quelli. Va bene, guarda, attacco però attacco. adesso entriamo eh, diciamo un po' nel dettaglio di vicende, no, magari no, anche no, un esatto. po' complicate, forse bisognerebbe. Allora, su questo diciamo ovviamente lei può rivolgersi ai nostri uffici ecco. per avere informazioni più dettagliate. Diciamo che se ho capito il tipo, i 7,30 con rimborsi dello scorso anno, con eh, delle, dei rimborsi superiori a 4.000 euro per alcune casistiche sono stati trattati a parte, sono stati fatti dei controlli preventivi e eh, per questi noi prevediamo che saranno in pagamento nei prossimi mesi. Sono state fatte delle operazioni abbastanza complesse per evitare che ci fossero duplicazioni di rimborsi, perché in certi casi poteva esserci un rimborso erogato dall'ente pensionistico, poi una richiesta di rimborso a noi e abbiamo dovuto chiaramente filtrare molto le, le domande. Il lavoro è stato molto, molto lento, molto complicato, ma siamo al termine di questa operazione. Grazie alla nostra telespettatrice che ha toccato un tema molto importante, non rientra nel 7:30 no. online, però mh, riguarda tante persone. Vi ricordo anche il sito liguria.agenzieentrate.it dove potete trovare i contatti e i servizi che gli uffici della nostra regione forniscono ai cittadini, quindi punto di riferimento molto importante per tutti gli utenti. Saracino, siamo davvero in chiusura ci sarebbero ancora tantissime cose da dire ma il tempo è poco ci futuro, rivedremo no? spesso, anche perché questo 730 precompilato nel 2015 fa alcuni primi importantissimi passi, però ci anticipava ce ne saranno tanti altri spese mediche, informatizzate e già caricate, questo a partire dall'anno prossimo Certamente, Sì. ed è, è, è poi, già una prima novità, novità importante già quest'anno le spese rateizzate negli anni scorsi se io ho avuto eh, ristrutturazione di tipicamente e quindi ho indicato di avere diritto a un credito per queste, un onere deducibile diciamo da 10.000 euro ripartito in 10 anni lo scorso anno avrò 1.000 euro della rata numero 2 quest'anno diventa 1.000 euro della rata numero 3 e così via in automatico anche per alcune spese sanitarie particolari che vengono dipartite su piani per particolari tipologie di patologie. info 730.agenziaentrate.gov.it a questo indirizzo tutte le informazioni. Ci rivediamo presto con l'Agenzia delle Entrate della Liguria per rispondere a tutte le vostre domande. Grazie Loriano Sancino, buon lavoro. Grazie. E grazie a chi ci ha seguito.